Sì. abbastanza, direi. Ma quando, soprattutto la notte, la sera? La sera. sera. Noi sì, a quest'ora troviamo pulito. Deve essere sì, però non proprio bello. E qua io dovrebbe no. già fare la multa. Cioè, soltanto che è un E No, no, bene. Bene. bene lei aspetta, io avrei urgente bisogno di una parte delle bottiglie in cui è identificabile l'osteria. Ho chiamato e non ho fatto il numero verde però il prossimo giro faccio il numero verde per vedere se funziona un commerciante ci ha detto che spesso lui ha notato dei camioncini però non ha saputo identificare se ama o ditte che addirittura passano senza raccogliere cioè, il problema è che magari la gente è questo che non capisce che eh, vede passare un furgone pensa perché non la raccoglie perché magari deve fare il giro però non è il giro suo perché i giri sono divisi è tutto diviso capitare, lei passa su strada solamente per andare da una per parte a un'altra i sì, non i ristoranti no, si fanno raccoglie. la Grazie. sera sì. la notte però, il ristorante è proprio la notte Trancante della no, Ma c'è sempre, bisogna aprirli, c'è sempre un indizio. Però non è liceo. Che... Si ama che la cooperativa devono garantire il servizio all'orario stabilito. Il dirigente di quest'area sta a Torpagnotta il dirigente di quest'area che è il primo municipio che è il, primo, che è il portico d'Ottavia sta che è il primo e municipio e ha la sede a Torpagnotta quindi è molto distante da quello che è il territorio servito non si rende conto del disservizio e se si rende conto è solo per segnalazione ci hanno segnalato qui al numero 8 di questa via che poi Annotiamo, Annotiamo. l'esistenza di una serie di case vacanze e bed and breakfast che non risultano in città. È una delle 33.000 utenze eh, fantasma. E esatto. sta arrivando la polizia. Ha trovato un sacco di scuole abbandonata. Ma la cosa interessante è che dentro ci sono tutta una serie di elementi marchiati con... una serie di residenti qui di questa strada ci hanno segnalato che benché non siano indicati in citofono, in questi palazzi ci sono una serie di pedelle per breath vacanze che potrebbero essere... Scusi, lei cosa organizza per Io che il in servizio è una gente in base di una programmazione diciamo equa dove andiamo periodicamente in tutti i posti di Roma eh, un di solito viaggio, abbiamo sempre viaggio. una pattuglia qui, la mattina e la notte. E la notte però, da mezzanotte alle 6 c'è la Le 18, le 24. Eh, Se pizzo lo sì. getto raccogli. 5. Però, ah, no, no, si sì, sono sì. 4, 2. Il raccoglio? L'interativa per quanto riguarda? Eh, il oh. raccoglio, il il, il organico, e il vetro. Il vetro è sempre una cooperativa. La si lamentano perché eh, mol molte volte non c'è nulla, non si garantisce il giro. Ci dicono che è costante, è sostanzialmente, la mattina, sì. sostanzialmente la mattina rifiuti, le strade sono piene di rifiuti fino a mezzogiorno. Ma voi avete una procedura di qualità in cui? Noi abbiamo una Quindi procedura noi, se... noi abbiamo un servizio, cioè praticamente il nostro accertatore quando esce comunica a sala dove va. Se la cooperativa non, non fa il giro, quindi è solo su segnalazione, perché il problema è solo... che il pro... no, la mattina è controllare la mattina presto se chi, fa, chi deve fare il turno di notte la fa. Cioè loro non coprono praticamente eh, quel... quando dovrebbe essere fatto il servizio. Esatto. Poi interveniamo al 43-2. E poi interveniamo su quelle sì, che sono sì, le segnalazioni. È no, infatti, questo no, questo no. è questo che sto a dire. Allora, quando c'è qualcosa, immediatamente. Sì, sì, sì. E quindi a quel punto la certezza della pena, sì, sì. piccola, grande che sia, però funziona anche da sì, deterrente. Nel momento in cui si, si viene a sapere che alla all'infrazione sì. corrisponde una sanzione le persone iniziano a pensarci bene. Va bene, quindi diciamo che questo stato di cose finirà a breve perché con la sperimentazione che parte sul servizio differenziato delle utenze non domestiche dovrebbe normalizzare sì. questa, questa tragedia che abbiamo visto sì, oggi. abbiamo avuto evidenza che c'è uno scordinamento totale, eh, totale eh, tra chi deve accertare e chi deve controllare, quindi... Eh, da febbraio sarà un servizio più capillare, quindi non, ci saranno, non dovrebbero esserci più queste criticità. E I controllori verranno coordinati insieme alle altre forze dell'ordine e poi stiamo lavorando un'ordinanza proprio per sanzionare in maniera più incisiva queste, poi... queste azioni che sono veramente dei danni ambientali nel centro storico di Roma. Ma io soprattutto farei. Un'altra cosa, anche intensificherei, aumenterei il numero degli, degli agenti, accertatori. agenti accertatori. Quindi, sì. chiedendo esatto. anche agli operatori AMA di prendere il padentino. Sì. Perché poi sono loro a stare sul territorio, no? sì. In maniera capillare. Sì. Quindi, Quindi so... se già riusciamo sì. a far sì che loro, quando vedono perché aprono, loro già Ma loro conoscono satti, no? tra l'altro le utenze sì. di quella strada. Quindi, eh, quello che si vuole arrivare è proprio ad avere il l'AMA territoriale, sì. Sì. municipale e quindi sono quelli che conoscono proprio il quartiere, sanno chi butta per la strada. Volta. Quindi stiamo riorganizzando il servizio di raccolta, stiamo riorganizzando AMA, affinché possa piano piano cambiare e diventare più capacente ai bisogni di questa città.